Buongiorno, eh, sono qui eh, intervenuto in quanto secondo vicegovernatore e eh, il mio nome è Paolo Gattola, sono del Club Lions Salerno-Reggi. I club della zona 16, presieduta dalla professoressa Fulgione, hanno organizzato questo service con la denominazione sfide al bullismo. Siccome è un tema che ai Lions è caro e che, eh, ripeto, vuole promuovere ma soprattutto informare i giovani per quello che è il significato anche perché c'è una proposta di legge che oramai è passata anche al, tramite la regione e che naturalmente vede sicuramente un ruolo ma soprattutto il, qui sono a dimostrazione i ragazzi i quali sono loro i fruitori, sono loro che hanno questo nel futuro in questa prospettiva, ma soprattutto per l'informazione e la prevenzione. Posso dire di essere orgoglioso, ma nello stesso momento di portare un tema che riveste una natura importante, ma soprattutto informare i giovani di questo eh, siamo orgogliosi, io dico sempre che i Lions sono un'eccellenza, siamo un'eccellenza e di qui ne abbiamo dimostrazione. Non finisce qui perché eh, penso anche con gli anni che verranno sicuramente questo tema sarà per noi importante. Grazie.